un po' con um, chiusa questa introduzione, questa panoramica introduttiva, iniziamo invece con un'analisi un, un, un po' più dettagliata dei principi, una presentazione dei, più dettagliata dei principi fondamentali del diritto d'autore partendo dalla nostra legge, la legge italiana, eh, e, e diciamo leggendo insieme alcune norme. Vedete che la nostra legge è quella indicata, è la legge 600, 633 del 1941, è la legge attualmente in vigore ovviamente non è rimasta uguale a se stessa dal 1941, è stata più volte eh, oggetto di modifiche di, di, di novelle, di riforme quindi, eh, quindi nel senso è una legge che, che funziona eh, nonostante sia di, di impianto ancora un po', un po antico e eh, questi, l'articolo 1 e 2 che vediamo in queste prime slide ci rispondono alla domanda che trovate nel titolo cioè che cosa tutela il diritto d'autore cioè di cosa si occupa davvero il diritto d'autore perché, mh, se, se abbiamo già confusione su quello, non, non andiamo da nessuna parte. Quindi, dobbiamo chiarire un attimo, a definire il, il seminato entro il quale ci stiamo muovendo. Dice l'articolo 1 che sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, eh, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque sia il modo la forma di espressione. Vedete, che già in queste prime tre righe. Eh, il legislatore ha fatto l'elenco delle principali forme di creatività dell'essere umano, no? quindi testi letterari, musica, arte figurativa in senso lato, fra cui c'è dentro anche la, la, la grafica multimediale, ad esempio, che è la nuova forma di creatività di oggi, l'architettura, il teatro, la cinematografia, e poi dice: per lui, il modo e la forma di espressione, quindi lascia anche abbastanza campo aperto alla eh, reinterpretazione di questo elenco. E poi il comma il secondo paragrafo diciamo, è già eh, eh, sintomo di una, di una modifica rispetto al 1941 perché come vedete parla di software e parla di banche dati, quindi aggiunge i programmi per il e le banche di dati. Ehm, ovviamente nell'ambito dell'attività didattica forse ci interessa di più le, le opere più classiche, quindi le prime, le prime tre, no? letteratura, musica e arte figurativa, ma perché no? Cioè, anche il software in realtà, in tutte le lezioni di informatica è, che hanno a che fare con, con la tecnologia, perché no la, la, la, la cinematografia, perché no il teatro, quindi in realtà comprende tutto. Quello che mi interessava mettere in luce in questa slide è la parte rossa, cioè l'oggetto del diritto d'autore, sono quelle quattro parole in rosso, opera dell'ingegno di carattere creativo, cioè, opera dell'ingegno è l'opera creativa, possiamo dire più genericamente, opera dell'ingegno umano e carattere creativo è il requisito che la legge richiede affinché scatti la tutela, quindi deve esserci un almeno minimo carattere creativo, cioè non è tutelato una cosa che è ad esempio la riproduzione pedissequa di qualcosa che è già stato fatto da altri, perché anche se l'ho fatta io, anche se ci ho perso delle ore, io non ho fatto altro che... Riprodurre, copiare quello che è già stato fatto da altri, quindi deve esserci l'attività creativa vera. L'articolo successivo, come vi dicevo, risponde in realtà alla stessa domanda, cioè non fa altro che ehm, diciamo, dettagliare meglio l'elenco che è già stato fatto nell'articolo 1 e scompone eh, le varie forme di opere, le varie categorie di opere dell'ingegno in 10 punti. Quindi abbiamo a che fare con dieci categorie delle cosiddette opere dell'ingegno. Le prime sette, quelle che vedete in questa slide, sono quelle eh, previste già dal legislatore del 41 e il, il secondo punto, cioè il secondo pezzo di norma, la seconda parte, è invece frutto di eh, aggiunte successive, perché ovviamente sono quelle dovute poi all'evoluzione tecnologica. Il legislatore 41 aveva pensato a questi sette, cioè l'opera letteraria, il punto 1, che è l'opera letteraria, drammatica, scientifica, didattica, religiosa, tanto se in forma scritta quanto se in forma orale. Attenzione perché anche quella che sto facendo io adesso è un'opera letteraria. Cioè io sto parlando a braccio di fronte a un computer, però se questo poi, questa mia... Eh, eh, esposizione viene sbobinata come si usa dire, a parte che adesso ormai viene fatto in automatico, Google se aggiungete, se poi si aggiungono i sottotitoli ha già creato fuori più o meno il testo con qualche errore, però il testo di quello che io sto raccontando quella è un'opera letteraria di cui io ho i diritti okay? quindi anche le vostre lezioni che fate in aula che vengono poi magari registrate eh, quelle sono opere letterarie se vengono poi trasformate in testo eh, le opere e le composizioni musicali con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale, le opere coreografiche e pantomimiche, le opere della scultura, pittura, arte del disegno, incisione e arti figurative similari, compresa la scenografia, eh, il punto 5 i disegni e le opere dell'architettura, eh, il punto 6 le opere dell'arte cinematografica muta o sonora, e le opere punto 7, foto, le opere fotografiche de, e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia quindi vedete, fino a qua poteva arrivare la fantasia di un legislatore del 41, poi, pian piano, sono arrivate, mh, sono arrivate nuove forme di creatività no? quindi il punto 8 è stato aggiunto nel 1992 riguarda il software, i programmi per il laboratore e il punto 9 riguarda le banche di dati, è stato aggiunto nel 96. E il punto 10 invece riguarda le opere del cosiddetto design industriale, che è stato aggiunto nel 2001. Queste tre nuove forme sono figlie di, di, di tre diverse direttive europee: nel senso che, da quando c'è poi stato il processo di integrazione europeo, la materia della proprietà intellettuale è diventata di competenza dell'Unione Europea, quindi le, le decisioni più importanti in materia di, di, di copyright, come anche di marchi, di brevetti, vengono quasi sempre prese a quel livello. E i legislatori nazionali eh, ricevono poi la famosa, cioè hanno una direttiva da implementare e decidono poi eh, a livello nazionale come, come, come adottarla, come, come recepirla, si dice tecnicamente. Queste sono tre forme di, di, di, di, di creatività appunto inserite sull'onda e sullo spinta di tre direttive europee diverse e eh, quindi capito cioè, da, eh, se eh, abbiamo a che fare con un qualcosa, con un oggetto eh, che non rientra in questi 10 ci deve suonare un campanello d'allarme, cioè, può essere che quindi siamo fuori dall'ambito del diritto d'autore a meno che ci rientri comunque anche se non è in questo elenco espressamente perché c'è quel vedete, eh, quel, qualunque ne sia il modo la forma di espressione no? l'esempio che ho fatto prima cioè le eh, opere del, del della grafica multimediale non sono citate però rientrano indirettamente nelle, nel punto 4 cioè le, le, le, le arti figurative similari ok perché non è disegno vero è un disegno una, una forma di creatività più legata al digitale però comunque rientra indirettamente grazie a, quel, a quelle tre parole rientra anche lui sempre in questo punto 4 um, Giusto per mh, togliere eh, eventuali leggende metropolitane, questa è una, cioè una delle principali leggende metropolitane è quella che il copyright tutela le idee, il diritto d'autore tutela le idee. Eh, eh, attenzione, nel senso che non è vero, cioè il diritto d'autore non si occupa in realtà di idee, perché l'idea è troppo astratta per essere oggetto di tutela. L'idea è, eh, vedete, eh, al massimo tutelata da qualcosa che è più simile al brevetto, cioè al brevetto per invenzione, che però appunto non agisce sull'idea astratta, agisce sull'idea quando viene, quando diciamo, è destinata ad un'applicazione industriale e quindi è invenzione industriale, risolve un problema tecnico. L'idea, la semplice idea di avere, non so, in mente una trama per un romanzo, quella roba lì non è ancora, non, non assorge ancora a livello di opera dell'ingegno perché non è stata ancora espressa formalmente, okay? quindi non è ancora oggetto di tutela. E Infatti dice l'articolo 9 dei TRIPS, che è, il TRIPS è uno dei principali trattati internazionali in materia di diritto della proprietà intellettuale, quindi più o meno questa regola ce l'hanno tutti gli stati eh, industrializzati che hanno diritto al trattato, ehm, dice che appunto la protezione del diritto d'autore copre le espressioni e non le idee oppure i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali. Eh, questa cosa non è da poco perché vuol dire eh, eh, avere la possibilità di fare, di, di occuparsi dello stesso argomento, di esprimere gli stessi concetti ma in modo diverso senza avere il pericolo il, il pensiero che un altro autore venga a dirci, che abbiamo violato il suo copero. Eh, faccio un, altro, faccio una, un esempio su me stesso, no? cioè, se ehm, l'anno prossimo eh, Alberto Panzarasa decidesse di far fare un corso su questo argomento, ma non più a me, ma a un altro docente, a un altro avvocato che si occupa di, di, di proprietà intellettuale, è molto probabile che gli argomenti, cioè, eh, eh, gli argomenti sarebbero sicuramente gli stessi, perché alla fine la materia è materia giuridica, capite? E quindi, eh, eh, e quindi tendenzialmente le sue slide non sarebbero poi così diverse dalle mie. Ciò cioè, nonostante, ognuno avrà il suo modo di esporle, avrà usato una grafica diversa, avrà usato dei, dei, che ne so, un ordine anche degli argomenti, cioè li avrà disposti in modo diverso. Okay? Ciò cioè, non toglie quindi che ognuno abbia un copyright sulla sua presentazione, sulla sua lezione e che non vada a, a, a sovrapporsi e a disturbare il copyright dell'altro. Soprattutto appunto quando parliamo di materie che sono molto molto come dire, standard, uguali a se stesse, no? cioè, la, finora queste mie slide vengono presentate 4 o 5, cioè, non hanno fatto altro che, lo dico molto umilmente, che copie e incollare, cioè riprodurre eh, delle norme giuridiche, quindi non penso di poter vantare chissà quali diritti d'autore finora. Poi vabbè, se prendiamo tutta la presentazione insieme e poi ci aggiungiamo il mio, il mio commento sotto, allora ecco, comincia a a cambiare la situazione. L'esempio del concetto matematico è, la, è abbastanza evidente, no? si usa dire che la matematica non è un'opinione, non a caso, perché la matematica tendenzialmente è uguale a se stessa, è uguale a se stessa probabilmente anche da molti secoli, e, e, e ciò nonostante libri di matematica, ne abbiamo 000, no? cioè io vado in una libreria e non è che dico mi dia un manuale di matematica, devo dire quale manuale, per quale scuola, che, che autori, quale... quale Edizione, magari perché è stata cambiata, è stata aggiornata, capite? Quindi di manuali di matematica ne abbiamo tanti, i concetti che ci sono in essi, in essi espressi e spiegati sono sempre gli stessi, però, cambia molto a volte, non so, le esercitazioni con cui gli autori del libro hanno spiegato e hanno mostrato alcune, alcuni passaggi della matematica oppure gli esempi utilizzati, la grafica l'ordine degli argomenti, allora di sì che comincia a rilevare, a, a, si comincia a rilevare del diritto d'autore. suo concetto, quindi, tolto il dubbio che il diritto d'autore non si occupa di idee astratte, ma si occupa di opere, cioè di come un'idea è stata espressa, eh, arriviamo a un'altra un leggenda metropolitana che volutamente ho lasciato bianca, cioè faccio la domanda e vi lascio qualche secondo di thriller per potervi dare una risposta cioè come acquisisco il mio diritto d'autore cioè io, divento, io sono creatore di una di quelle dieci cose divento autore di, di, di, di un brano musicale autore di un testo letterario autore di un, di un, di un video, non so, di una fotografia e come faccio a diventare, come, come divento titolare del diritto d'autore quindi la domanda, attenzione, è molto precisa l'ho messo in rosso volutamente il verbo come si acquisisce il diritto d'autore sulle proprie creazioni provate a pensarci, perché io normalmente ottengo, adesso cioè, non c'è bisogno, che mi date delle risposte perché sennò diventa poi un po', un po' ingestibile, però datevela voi una risposta, normalmente io ottengo due o tre risposte standard quando faccio questa domanda, tra cui, vabbè, quando, soprattutto quando faccio corsi per i musicisti, il principale, la principale risposta che mi arriva da loro è ehm, registrando la mia opera alla SIAE, eh? questa è la, la risposta abbastanza standard che ottengo quando faccio questa domanda ai musicisti altri mi rispondono eh, depositando l'opera se non alla CIA presso qualche altro ufficio che sia l'ufficio copyright, l'ufficio brevetti non lo so altri invece mi rispondono al contrario eh, non devo fare nulla devo, eh, basta che dico che l'opera è mia e quindi, e quindi automaticamente ho il diritto, capite che sono due risposte molto opposte, cioè molto diverse l'una dall'altra, cioè, una prevede che l'autore debba eh, recarsi presso un ufficio, fare qualcosa comunque per ottenere il diritto d'autore, l'altra invece è esattamente il contrario, prevede che l'autore non debba fare nulla e per una sorta di automatismo abbia i diritti. Eh, eh, alc beh, alcuni c'è una, una risposta intermedia che però poco sensata, è quella per cui alcuni, ris alcuni mi rispondono, eh, ottengo il mio diritto d'autore facendo un contratto di edizione con una casa editrice. Risposta che non ha molto senso se ci pensate perché è, è, cioè, è, è proprio logicamente, eh, si avvita su se stessa, possiamo dire, perché se io sto facendo un contratto con una casa editrice è perché ho già il diritto d'autore ad cederle, Cioè la casa editrice in quel contratto si fa proprio cedere il mio diritto d'autore, quindi non può essere il contratto che fa nascere il diritto d'autore. Al massimo il contratto lo trasferisce al diritto d'autore. La mia domanda è come lo acquisisce il diritto d'autore, l'autore, cioè la persona che crea. Vabbè, ad ogni modo, queste potrebbero essere le tre risposte. La risposta corretta è invece questa, cioè una delle tre in realtà, vince la gara colui che risponde, che ha risposto, coloro che hanno risposto, che, il, eh, il, che non deve fare nulla l'autore, che l'autore non ha eh, alcune eh, formalità, alcuni adempimenti da, da, da compiere per poter avere il diritto d'autore, lo dice l'articolo 6 cioè il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore, è costituito dalla creazione dell'opera, con la particolare espressione del lavoro intellettuale. Quindi vedete, è semplicemente un, come dire, una sorta di diritto naturale, cioè si acquisisce con l'atto della creazione perché la legge riconosce che, abbiamo già detto prima, che sia sufficiente il carattere creativo per far nascere, per far scattare il diritto. Eh, allora voi rimarrete lì un po' interdetti perché direte, sì, ma come faccio però a dimostrarlo? Eh, ma come faccio a dimostrarlo è un'altra domanda, è una domanda diversa da come faccio ad acquisirlo. È una sfumatura un po' da giuristi questa, lo capisco, però è, è, non è da poco, eh, perché uno è il piano sostanziale l'altro è il piano provatorio. Qua siamo su un altro piano che è quello del poter dimostrare. Che a volte non è necessario, nel senso che il dimostrare emerge è un problema che emerge solo quando qualcuno mi contesta qualcosa, cioè se un, autore, un altro autore mi contesta la paternità di una mia opera, cioè lui sostiene di averla fatta lui, allora, allora sì che viene fuori il problema della, della necessità di una prova di paternità. Ok. E quindi ecco che qua, non ho, se notate, non ho una norma, non ho fatto il copia ancora di una norma in questa slide, ma ho no, semplicemente eh, diciamo, una, una, una icona un po' anche eh, graficamente spartanota, cioè eh, un calendario che vedete qua a destra che vuole rappresentare il passare del tempo cioè il fatto che io riesca a dimostrare di essere titolare di, quel, cioè, di essere in possesso diciamo, di una copia dell'opera in una data anteriore a quella degli altri questo è il concetto, Cioè è una questione logica, anche qua più che giuridica, cioè la legge non ha dato un, un, una regola generale, è che a rigore di logica chi, ha una, chi riesce a portare una prova con una data certa prima di altri tendenzialmente sarà il titolare dei diritti. Su come si può dare una data certa ai documenti, qua potremmo aprire in effetti un, un po' di, di capitoli vari, non, non possiamo andare molto ad un livello di dettaglio, lasciatevi solamente dire che, in alcuni casi, ad esempio, non è nemmeno necessario darsi da fare, perché in realtà la data certa ce l'abbiamo già, cioè implicitamente. Pensate ad esempio se partecipate a un concorso con, non so, con i vostri alunni, partecipate a un concorso per un bando, quindi una cosa che ha un'evidenza un pubblica. no? Eh, quindi c'è in, in un archivio, in qualche protocollo, ufficio protocollo di qualche ministero, di qualche eh, ufficio regionale, Uh, ufficio scolastico regionale c'è da qualche parte una prova dell'esistenza di, so, di quel video di quella presentazione slide prima di altre oppure uno studente che fa la tesi di laurea e deposita la tesi di laurea nella segreteria studenti che deve protocollare il documento e tenerlo in archivio per tot anni no, quindi in alcuni casi la, la prova di data certa c'è quasi quasi, quasi implicitamente in altri casi sì, può essere invece più, pro, più prudente eh, farsela una prova di data certa, cioè costituirsela mh, da noi. Ad esempio, ehm, vabbè, ad esempio già l'autoinvio di una PEC, la posta elettronica certificata, che è quella posta elettronica che fa appunto fede anche sulla data dell'invio e dell'avvenuto ricevimento che ricrea diciamo, in, in digitale l'effetto della raccomandata con ricevuta di ritorno, eh, quello può essere uno strumento, non è molto pratico, lo ammetto, perché se, se devi mandarti un video di 2 GB eh, su una PAC, vi sfido a farlo, ci sono altri servizi che, fanno, però, che vi fanno questo, questo lavoro, cioè mettono, una data certa su un file e ve lo rispediscono sostanzialmente, ci sono dei servizi online, uno è Patamoo, l'altro si chiama Safe Creative, li trovate comunque in rete, sono non proprio gratuiti ma quasi, nel senso che con pochi euro vi danno una serie di, eh, li chiamano marcature temporali, cioè una serie di... di, di metadati che si possono inserire nei file, che loro inseriscono nei file e che poi voi tenete, vi salvate in modo tale che in caso di una contestazione potete mh, tirar fuori, potete mh, mostrare e lì c'è la data. Ok, però ecco, vi invito a non ossessionarvi con questo, con questo passaggio, cioè, non è che adesso per tutti, non so, uno che ha un blog o uno che ha una pagina Facebook, adesso per ogni cosa che scrive deve farsi l'autoinvio, deve farsi, cioè, è una... Più che altro una precauzione in più nel caso in cui ci sia la concreta possibilità, il concreto rischio che eh, qualcuno vi, vi, vi usurpi la paternità, se no tendenzialmente si può fare anche a posteriori, cioè io l'ho visto fare, ho, ho difeso clienti facendo l'avvocato che hanno poi eh, non so, usato anche dei testimoni, hanno usato eh, le email, le semplici email in cui ci si scambiava del materiale, hanno fatto... Vedere il video di una, di una conferenza, facendo vedere che c'era una proiezione di un video, quindi mh, di modi per dimostrare l'atterialità la ce ne sono vari, i giudici poi valutano di volta in volta quali ammettere, quindi adesso non ossessioniamoci con un unico e, e, e, e, e, e rigido modo per farlo. L'importante è ecco, che non vi confondiate i due piani, cioè che pensiate che senza aver fatto queste cose non avete il diritto d'autore, perché è esattamente il contrario. Il diritto d'autore nasce automaticamente, però ecco, questo concetto ha una conseguenza non da poco che, e adesso ci arriviamo, che, diciamo che è una conseguenza anche qua logica, cioè se c'è un diritto d'autore che nasce automaticamente vuol dire che tutti i contenuti che io trovo sono sotto copyright, cioè tendenzialmente c'è sempre un copyright, questa è una frase che dovrebbe rimanervi in testa, e, e quindi salvo eh, alcuni, alcune situazioni particolari oppure salvo che lo, mh, la situazione in cui l'opera è caduta in pubblico dominio e dopo vi spiego cosa significa quindi quando sono scaduti questi diritti però tendenzialmente se un'opera l'ha fatta qualcun altro vuol dire che questo qualcun altro ha dei diritti e io questi diritti li devo rispettare quindi toglietevi dalla testa la leggendona metropolitana secondo cui se una cosa si trova su internet allora la può usare liberamente chiunque perché non è così se è su internet è perché è, su, è semplicemente stato scelto internet come mezzo di comunicazione, ma devo tendenzialmente chiedere il permesso. Poi vi farò vedere che, appunto, la situazione per fortuna non è così rigida, ci sono dei margini d'azione, ma la regola effettivamente è che ci sia sempre un copyright da parte di, quello, di colui che l'ha creato. Andiamo a un livello di dettaglio adesso ancora maggiore, cioè vediamo quali sono i diritti acquisiti perché finora se avete notato vi ho parlato di diritto d'autore al singolare e non di diritti d'autore e eh, invece i diritti d'autore sono tanti cioè la legge italiana ne prevede guardate almeno questi cioè ehm, adesso lo so che vedete lo schema molto, molto piccolo quindi non, non riuscite a leggere cioè, mi interessa farvi vedere il, il colpo d'occhio poi vi faccio uno zoom sulle varie colonne però sì, il colpo d'occhio è denso il colpo d'occhio è uno schema pieno pieno di, di, di diritti che hanno questa ramificazione. Ecco, la ramificazione è la parte più importante di questa, di questa slide, ovvero vedere che una prima dicotomia lì in alto è già tra eh, diritti di tipo personale e diritti di tipo patrimoniale. E, e non è poco, perché vuol dire già mh, mettere a fuoco un con, concetto fondamentale del nostro, del nostro ordinamento, del nostro diritto d'autore, secondo cui... Il, il, appunto il nostro diritto d'autore ha due anime, ha due eh, vocazioni, possiamo dire, una di carattere patrimoniale, cioè serve a eh, permettere agli autori di remunerarsi grazie alla loro creatività, no? cioè diventa un po' il diritto del lavoro dei creativi, voi siete dei dipendenti pubblici, quindi il vostro, il vostro diritto del lavoro sono le leggi sul pubblico impiego, lo statuto dei lavoratori, eh, eh, i contratti nazionali di lavoro, eh, le linee guida ministeriali e vi dicevo no, questo è il vostro diritto del lavoro. Però per uno che di lavoro scrive sceneggiature per, per il cinema o, o brani musicali per la pubblicità, il suo diritto del di lavoro è questo, cioè sono i diritti che lui cede per contratto e grazie ai quali lui si fa pagare, si, fa si riesce a remunerare. Però il diritto d'autore italiano ha una vocazione anche, vedete, morale, no? i famosi i cosiddetti diritti morali d'autore, che hanno una, vedete, ehm, sono diritti di tipo personale, cioè legati strettamente alla persona, alla personalità creativa dell'autore. E' ehm, è una, è una distinzione non da poco, perché appunto vedremo che essendo questi di tipo personale, questi non, li, non vengono mai ceduti, cioè l'autore non se ne libera, non può nemmeno scegliere di, di, di, di rinunciarvi, perché sono diritti della personalità e quindi per definizione rimangono legati alla sua personalità, anche dopo la sua morte, perché vengono esercitati dagli eredi. Ehm, adesso quindi vediamo le tre colonne, cioè le tre, quelle sostanzialmente lasciamo fuori le ultime qua a destra, che sono, vabbè, riguardano dei casi, uno riguarda le banche dati, l'altro l'eco-compenso, che è una cosa un po' a sé stante, quindi guardiamo le tre colonne principali dello schema i diritti morali ve li ho già un po' introdotti, Noi vedete sono diritti inalienabili e inestinguibili, ecco la, la scorciatura più grossa, cioè il fatto che siano strettamente legati alla personalità, alla reputazione dell'autore, li rende inalienabili, cioè li rende legati ovviamente a quella persona e non li può accedere, non troverete mai un contratto, una licenza, una un, un cessione di diritti che ha dentro anche la parte dei diritti morali, se la trovate può essere ogni tanto succede, vuol dire che quel contratto l'ha fatto uno che non ha studiato che non ha fatto l'esame di diritto d'autore probabilmente e, e quindi ecco prim, primo, primo livello di criticità secondo livello di, di criticità sono inestinguibili vuol dire che non scadono mai vuol dire che dopo la morte dell'autore vengono esercitati dagli eredi e questo anche dopo i, i famosi 70 anni che normalmente che normalmente invece eh, cioè che, che rappresentano la scadenza invece per gli altri diritti, quelli di tipo patrimoniale. Quindi ancora oggi può succedere che, ad esempio, non so, gli eredi di Carducci, gli eredi di Giuseppe Verdi, gli eredi di Grazia D'Eledda, eh, che esistono ancora perché sono persone non morte dieci secoli fa, eh, possano farsi vivi, diciamo, esercitare un diritto di tipo morale, a tutela della reputazione creativa loro, del loro trisnonno o della loro trisnonna. Vedete, sono quelli che trovate qua a destra, sono quattro casi, il diritto di rivendicare la paternità dell'opera, il diritto di impedire modifiche all'opera che siano lesive per la reputazione dell'autore, il diritto di rivelarsi, di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore in caso di opera non e pseudonime e il diritto anche di ritirare l'opera dal commercio per gravi ragioni morali. Giusto una spiegazione veloce, non abbiamo tutto questo tempo per andare nel dettaglio, però insomma, il primo si spiega da solo: no? il diritto di rivendicare la paternità, cioè l'autore ha sempre la possibilità di chiedere che la sua opera venga legata al suo nome, e quando, cioè, il fatto che siano diritti è, è, non è da poco, vuol dire che hai un'azione, per hai, di poi esercitare di fronte a un giudice, hai un'azione esperibile di fronte a un giudice. Ehm, il diritto di impedire modifiche che siano, questo forse è quello che entra in gioco più spesso cioè quando ci sono modifiche che siano lesive per la reputazione dell'autore che è un caso interessante perché vuol dire che anche oggi io non devo chiedere il permesso a nessuno non devo pagare nulla se voglio eh, suonare eh, la Ida o la Traviata di Giuseppe Verdi però se nel farlo eh, la, la, la, la Storpio la cambio il testo, ne cambio il contesto la rendo svilente per la reputazione creativa di Giuseppe Verdi allora gli eredi possono chiedere che questa cosa non venga fatta e chiedere anche dei danni, quindi impedire e, e ovviamente ottenere risarcimento del danno, visto che siamo squisitamente nell'ambito del diritto civile eh, pensate al classico esempio non so, un brano di musica classica appunto che viene utilizzato come inno di un partito neofascista, neonazista o razzista e, e dove appunto vengono cambiate le parole per farlo sembrare un, un inno no, da, da, da sfilata con, con il braccio alzato quindi questa cosa può in effetti snaturare in modo è, è eccessivo un'opera un che invece era come dire, magari parlava sì, di patria, di, di valori come la patria, la nazione tutto, ma di certo non, non con quelle tonalità no? quindi basta magari a volte cambiare qualche parola aggiungere qualche parola per far sembrare per, far, per dare un senso diverso, questa cosa va a toccare un diritto che appunto è morale, non di carattere eh, patrimoniale. Il diritto: il terzo punto è quello di diritto di liberarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore, anche se, se, se ha usato uno pseudonimo, oppure addirittura l'autore è sempre stato anonimo. Quindi, quindi a casi di autori che, magari, per anni si sono firmati con un, un nominio o uno pseudonimo, e decidono, cambiano idea, decidono di rivelarsi, eh, eh, vedete come può dar fastidio questo diritto, pensate ai ah, ah, casi del ghostwriter, writer, dei, di autori che, cioè, che le case editrici hanno pubblicato volutamente e, e, e, e yeah. E, e, e proprio perché è una scelta strategica per utilizzare, per utilizz eh, utilizzando uno pseudonimo, utilizzando l'anonimo direttamente, soprattutto le, i giornali, le, le, le riviste, no? eh, la legge nostra prevede invece anche questa possibilità. Infine c'è anche la possibilità di ritirare l'opera se, se emergono gravi ragioni morali, cioè possono emergere gravi ragioni morali anche dopo che, che sia stata pubblicata l'opera un um, esempio classico è non so, un libro autobiografico, un'autobiografia, so, pensate all'autobiografia all di un calciatore, di un cantante, di qualcuno, un personaggio famoso, eh, che però dopo la pubblicazione del libro, eh, su, diciamo, nel libro ha parlato magari della sua famiglia, di suo padre come grande modello di... Di, di, di moralità e di ispirazione e dopo la pubblicazione del libro invece il padre viene arrestato e diventa eh, un noto, cioè si scopre che era un noto eh, mafioso o che ne so o pedofilo, non lo so quindi situazioni particolarmente eh, disdicevoli per cui eh, l'autore del libro della, del libro autobiografico ritiene che sia meglio farlo sparire perché insomma eh, quel capitolo gli può gli può costare la reputazione vedete quindi in questo caso ritira l'opera dal commercio però vedete come sono diritti che non c'entrano nulla con l'aspetto patrimoniale perché in effetti soprattutto in quest'ultimo caso che vi ho citato ehm, l'autore del romanzo autobiografico si fa del male perché ritira un'opera che in realtà venderebbe un sacco cioè in quel momento probabilmente l'opera avrebbe un picco di vendite ma lui lo fa per una questione morale non per una questione eh, eh, patrimoniale Anzi addirittura la norma, l'articolo 142 che non vi ho messo tutto indietro perché è lungo, prevede che, chi che l'autore che chiede questo, questo ritiro si faccia carico anche delle, delle spese, delle indennizzi, dei editori, dei distributori che poi si fanno il lavoraccio di andare a ritirare le copie. E quindi gli costa pure, cioè non solo non guadagna, gli costa pure. Ed è la conferma che il nostro diritto d'autore va oltre l'aspetto strettamente patrimoniale. Arriviamo invece poi a quelli davvero patrimoniali. Questi sono i ehm, diritti esclusivi di utilizzazione economica. Vengono chiamati tecnicamente così, ma poi nel gergo più comune vengono chiamati anche semplicemente diritti d'autore. Anche quelli prima sono diritti d'autore, cioè anche quelli morali sono comunque diritti d'autore perché sono dell'autore, però visto che, come abbiamo detto, non entrano in gioco nei contratti, nelle cessioni e via dicendo, poi nella vita comune del diritto d'autore sono questi quelli che entrano, che, che, che noi ci troviamo a dover gestire. Anche quando poi parleremo delle licenze Creative Commons, sono questi i diritti che le licenze Creative Commons licenziano. Okay, quindi guardateli perché ce li ritroveremo di là. Questi sono diritti esclusivi, come vedete, e vuol dire, esclusivi vuol dire che creano un rapporto esclusivo, cioè solo un soggetto può, eh, a, può avvantaggiarsi di questi diritti. Ecco in che senso creano un rapporto esclusivo, cioè ius escludenti ex, aglioselle. Il broccardo latino che si cita per spiegare il concetto di diritto esclusivo, cioè il diritto di poter escludere altri, altri soggetti dallo dall sfruttamento e dall'esercizio di questo diritto. Di eh, utilizzazione economica si spiega da solo, cioè hanno lo scopo di eh, essere sfruttati economicamente. No? E questi, infatti, come vedete, sono alienabili perché proprio per quello, no? cioè, sono alienabili, per essere sfruttati. Cioè, io faccio dei contratti, mi cedo questi diritti in cambio di una remunerazione economica. Questo è esattamente il loro lavoro. Sono scomponibili e indipendenti l'uno dall'altro, cioè vuol dire che li posso spezzettare, li posso cedere a blocchi o tutti, oppure a tutti in un unico blocco oppure anche a fette più piccole o a sottofette anche, cioè tipo questo, il diritto di tradurre l'opera, l'articolo 18 lo posso separare a seconda delle varie lingue a seconda dei vari contesti nazionali quindi faccio un contratto con una casa editrice per questo una casa, un agenzia di traduzione per l'altro e quindi ovviamente più fette taglio più, ma più gente mangia <ride> e quindi tendenzialmente c'è più guadagno e questi hanno invece quella caratteristica che vi ho già preannunciato prima che scadono a un certo punto durano 70 anni dalla morte dell'ultimo autore dell'ultimo autore, lo sottolineato sottolineo un'altra parentesi, perché non sempre le opere si scrivono da soli. No? E, quindi, eh, e quindi bisogna aspettare che siano morti tutti gli autori per contare i famosi 70 anni. Allora, li vediamo eh, brevemente, c'è cioè sono il diritto di pubblicare l'opera, di, di riprodurre l'opera, cioè in realtà anche qua si spiegano da soli. Eh? Il diritto di pubblicare, non c'è granché da dire, di riprodurre vuol dire di fare copie, quindi di, di, di farne riproduzione, cioè copia delle opere, il diritto di trascrivere l'opera, che è quello che vi dicevo prima, cioè lo sbobinare una mia lezione ad esempio, il diritto di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l'opera, cioè tutte quelle volte che c'è un'esecuzione in pubblico, è il diritto che si paga alla SIAE tutte le volte che organizziamo uno spettacolo, una serata di ballo, una serata di intrattenimento, il diritto di comunicare al pubblico l'opera o di mettere a disposizione del pubblico, il diritto diciamo, relativo allo streaming, alle comunicazioni indirette, alla filodiffusione, via satellite e via dicendo. Il eh, diritto di distribuire l'opera, il diritto di tradurre l'opera, e l'articolo 18 ne ha tre inseriti. Il diritto di tradurre l'opera, di farne modifiche e elaborazioni, cioè di creare delle opere derivate, direi, dagli americani. Il diritto di pubblicare le opere in raccolta, cioè... Uh, il diritto che non so, un mio saggio vada a finire in una, in una raccolta di, di, di, di articoli, oppure che un mio brano musicale vada a finire in una compilation. Ecco, posso decidere o meno che questa cosa sia concessa. Infine, c'è un articolo 18 bis che parla del diritto di noleggiare l'opera e di autorizzare il noleggio al prestito. Quindi, anche la possibilità di noleggiare o di mettere in prestito l'opera è una uh, possibilità riservata agli autori. Ok? Um, Vabbè, L'ultimo non ci interessa, il diritto di seguito sulle vendite di opere d'arte e manoscritti è un caso molto, molto particolare, non ce ne occupiamo. <ride> Occhio, perché qua c'è una terza colonna, eh, che solitamente è quella che crea problemi. <ride> Nel senso che oltre ai diritti d'autore ci sono i diritti di altri soggetti che partecipano al processo creativo, ma non sono autori, Quindi, si, cioè, sono tenuti in una colonna separata. Vedete, perché anche se si comportano in modo simile perché sono anche loro diritti esclusivi sono anche loro patrimoniali però non appartengono ad autori appartengono a soggetti che fanno un altro lavoro che non è quello di creare le opere vedete, basta leggerli capite subito i primi soprattutto il diritto del produttore fonografico eh, disco produttore anche detto discografico oppure del produttore cinematografico il produttore cioè il, il diritto del, dell'emittente radiofonica televisiva oppure degli artisti interpreti ed esecutori, cioè questi sono soggetti imprenditoriali, cioè produttori che, che, che finanziano la realizzazione di una, di una la, la fissazione, si dice tecnicamente, cioè l'incisione su un supporto di un brano musicale o di un'opera cinematografica, oppure che si occupano della trasmissione radiofonica e televisiva e che hanno dei diritti separati rispetto a quelli degli autori. E poi ci sono gli artisti interpreti ed esecutori che sono gli attori e i cantanti, cioè i soggetti che eh, interpretano, recitano, cantano opere di altri. No? Ed è la stragrande maggioranza in realtà. No? Noi quando andiamo al cinema a vedere un film, quanti di noi dicono Vado a vedere... Ho, sono andato a vedere l'ultimo con eh, Leonardo DiCaprio, Caprio. No? Quindi avete identificato il film con il suo attore principale, ma non avete usato l'autore, avete usato l'interprete. Quindi in realtà il film non è di Leonardo DiCaprio, è di, che ne so è del regista di Martin Scorsese, no? che è invece più propriamente l'autore del film in quanto regista. Ehm, ci sono poi altri diritti, non riusciamo a vederli tutti, però nell'ambito scolastico forse interessano questi qua, eh, diritti relativi alle edizioni critiche o scientifiche di opere di pubblico dominio, cioè le varie edizioni critiche di, so, di opere che... Eh, dello Zibaldone o, o, o dei sonetti di, di Foscolo, eh, quindi dell'Odissea, dell opere cioè, che ovviamente non hanno più diritto d'autore perché sono passati anche i 70 e anni della morte, ma ci sono i diritti connessi di colui che ne occupa, si, si occupa della, della, mh, del riordino e dell'aggiornamento delle note e via dicendo. Ehm, questo è interessante, diritto relativo al ritratto, cioè i diritti dei soggetti che prestano la loro immagine, soggetti, questo viene chiamato anche diritto d'immagine, più, più comunemente, cioè eh, le, non so, le fotomodelle e i testimonial della pubblicità, cioè coloro che si, fanno, che si mettono in posa di fronte alla macchina fotografica e eh, visto che ha la loro faccia è molto molto riconoscibile, si fanno pagare esattamente per cedere a questo diritto. Eh, quando vi dicevo perché questi pesano addirittura di più dei diritti d'autore, perché se ci fate caso, questi soggetti spesso sono quelli più pagati all'interno della produzione di un'opera creativa. Cioè il film magari è una ciofeca, però c'è dentro appunto Leonardo DiCaprio che recita come attore principale e lui è probabilmente il soggetto più pagato lì dentro rispetto al regista o addirittura allo sceneggiatore che a sua volta è autore o autore del libro, del, del film, no? Idem il discorso della, della pubblicità: no? se io chiamo Cristiano Ronaldo a fare la foto della nuova scarpa della Nike, eh, lo pago una, una, una botta di soldi per mettersi in posa di fronte alla macchina fotografica, ma il vero autore della fotografia è un fotografo di cui quasi nessuno sa il nome, eh, non risulta indicato sotto la fotografia se non in casi eccezionali, e che è stato pagato magari dignitosamente, ma non quanto è stato pagato Ronaldo. Quindi vedete che in tutti questi casi non è detto che, si, cioè pur chiamandosi connessi, non sono i fratelli minori né i fratelli poveri dei diritti d'autore. Però devo ricordarmi che, ce ne so, che ci sono anche questi, soprattutto quando faccio video, che, ecco è un grande classico, faccio il video che va su YouTube con i miei studenti, eh, non, non basta prendere un brano di musica classica. Molti no, mi scrivono e mi dicono guardi... YouTube mi ha tolto un video dicendo che c'era la musica sotto copyright, ma non mi torna perché ho usato un brano di musica classica e quindi il diritto d'autore è scaduto. Eh no, perché è scaduto il diritto d'autore sì, in senso tecnico, in senso stretto, ma il diritto connesso del produttore c'è sicuramente e il diritto del, dell'interprete esecutore anche perché se io ho preso il CD che avevo a casa eh, con, su eh, La Callas che canta o Pavarotti, eh, eh, purtroppo. Eh, le opere magari sono davvero in pubblico dominio, ma i, i, i diritti dei cantanti, del, del, del direttore d'orchestra e del produttore ci sono ancora. Quindi questo spesso è oggetto di, di, di, di equivoco. E Immagino che adesso vi sia arrivata l'ansia, nel senso che arrivati a questo punto, eh, in, un, in un video che ho pubblicato sulla mia pagina pochi giorni fa, una, una vostra collega mi ha scritto, caspita che ansia, non pensavo, Eh sì, perché in effetti vista così la situazione, è, in, insomma, è densa, non l'avevo detto, cioè, ci sono tanti diritti, quindi c'è molto più copyright di quello che voi normalmente pensavate, e in sì. effetti